E ciao a tutti, i Colors e benvenuti a que in questo nuovo video. Lo so che starete pensando che ci fa questo idiota con la, web, con la facecam quando la voce va indifferita. Bene, ho provato svariati programmi e Bandicam è l'unico che so usare. Con il solo limite che uso la versione free, quindi ogni 10 minuti si stopperà. Eh, ho sempre detto di odiare i gameplay, ma chi mi conosce sa che adoro The Sims 3, e quindi iniziamo con questo episodio pilota. Uh, svolgerò la sfida della Legacy Challenge E lei è Marzia, la nostra protagonista Spero che vi piaccia esteticamente Per quanto si possa vedere Inizialmente ho sbagliato impostando su Zero Simoleon uh, Correggeremo più avanti Sì, forse ho esagerato con l'inquadratura Perché credevo di dover parlare Vi avviso che sarà un po' lungo sto video, perdonatemi. Allora, avendo soldi zero, inizialmente, come ho detto prima, eh, ho pensato di eh, portare la nostra malzia a conoscere qualche ometto. Eh, mi scuso anche se la visuale non sarà il massimo. Ah no, che sto dicendo, no? Prima siamo andati a cercare lavoro perché senza lavoro non si magna. E in the Sims 3, con le guidi lavoro vanno sempre bene, beati voi. Quindi siamo andati alla stazione di polizia a fare il nostro colloquio e lo so che adesso sembrerò un uomo di facile costumi a pensare sempre a maschi, però il fatto è che non vi ricordo quello che sto dicendo perché siccome non so utilizzare l'audio in bandica, mi sto parlando adesso, abbiamo un capodonna e la storia lesbo ci poteva anche stare ma poi non sarebbe una sfida del Legacy Challenge, il cui scopo è arrivare a 10 generazioni soltanto il numero mi fa paura eh, iniziamo domani quindi eh, questa volta <coughs> andiamo davvero a conoscere gente si sì, scusatemi i continui cambi di visuale ma io sono abituato a giocare senza registrare al massimo sì. faccio faccio le foto ecco in The Sims 3, i taxi sono gratuiti per chi non sapesse anche questo, beati voi. Eh, abbiamo fatto un primo salto alla galleria d'arte che non è andato molto bene. Infatti durerà pochissimo praticamente. Perché era vuota, vuota come non lo so, come un uovo o cosa e quindi non essendo andato molto bene questo salto alla galleria d'arte. Serie, proprio non c'era anima viva l'ho portata in biblioteca a creare un bel profilo di incontri online. Ci dirigiamo verso questa benedettissima postazione computer nei commenti. Specialmente chi vi è abituato a fare gaming, non so, una B mi viene che lei sta portando, sì che lei sta portando Italiano The Sims 4, se avete qualche consiglio, qualche critica costruttiva che non sia vattene a, a quel paese, eh, lo accetto, lo accetto volentieri, eh, ricordo, questo è un episodio pilota, l'ho già detto, lo so, quindi eh, il prosieguo di questo episodio dipende da voi stiamo creando il profilo online ho lasciato tutto così colore preferito, blu eccetera eccetera e adesso curiosiamo un po' tre i profili, Io ve ho velocizzato perché sennò altrimenti non lo guarderete mai ho scelto un paio di gentili signori, abbiamo mandato loro un messaggio, il messaggio non si vede per scelta dei creatori di gioco ho scelto questo ragazzo di colore molto carino e non iniziato a rompere, non si dice di colore, si dice... <ride> è sempre la mm. poi ne ho scelto anche un altro sì, forse avrei dovuto velocizzare anche in questa parte però poi vabbè sembra un po' una cosa idratta via Benjamin che somiglia tra l'altro ad un'altra sims di un'altra città sim di un'altra città che non mi viene in mente anche, scriviamo anche a benjamin ok chiudiamo il sim come lo chiamo io uh, no a uh, benjamin ellen bravo idiota non mi ricordo mai quello che faccio um, bene nel frattempo abbiamo incrociato questo tizio tale las, quindi come minimo sarò tedesco e io per un momento ho pensato stai a vedere che, che, non, che non serve a nulla l'iscrizione anzi per incontri. Vediamo. Vediamo chiacchierare amabilmente, interagire. Ora io non lo so che grandezza lo vedete in questo video perché sto registrando la voce con uh, Filmora. E non riesco a vedere il lo schermo, per il momento lo vedrò quando sarà editato se chiacchierando probabilmente nel più e del meno se, av se avete letto hanno dimostrato subito attrazione l'uno per l'altro disoccupato stai tranquillo che te lo facciamo trovare il segno zodiacale vabbè già sapevamo che era compatibile però uh, sia uomini che donne indistintamente trovano sempre il modo di chiederlo state tranquilli è una cosa che non ha senso non so perché stavo. Ed è single, soprattutto single. Cosa non poco importante perché noi non vogliamo fare rovina famiglia. Uh, lascio ancora un po' a chiacchierare. Sono un po' indeciso sulle interazioni da utilizzare in questo punto. Comunque sia per, un bel per, per, un bel, per una bella manciata di minuti chiacchierano probabilmente fra complimenti, arte e chi più ne ha più ne metta Tra, tra un po' succederà una cosa un po' buffa che a me personalmente ha fatto morire da ridere Sta parlando di arte, uno che si chiama Marzia Modigliani che non sa parlare di arte, pensare che vuole fare la gente speciale che è un ramo delle forze dell'ordine se non sbaglio anche nella realtà credo Boh. li ho lasciati chiacchierare un bel po' perché sinceramente speravo e spero che diventi il suo fidanzato prima e marito poi ma al momento non lo so nemmeno io poi a un certo punto guardate cosa succede Ecco qui mi ero accorto che avevo sbagliato la, la monetizzazione Ho corretto con 180 Simoleon, giusto? E a un certo punto l'arse è scortese ma in realtà sonno, povera stella. Perché stavo dicendo scorsese? Ecco, uh, con i soldi corretti mettiamo in piedi un briciolo di casupola. Ho velocizzato questa parte perché penso che uh, il gameplay di The Sims 3 sappiano benissimo da sé come costruire non abbiano bisogno delle mie direttive. Inizialmente mi ero pure dimenticato il bancone, lo vedrete dopo. Ecco. Arriviamo, facciamo la plin-plin. Oppure non lo so cosa, visto che eh, ci fa tutto da seduti, insomma. E a questo punto Marzia ormai è stanca, è il suo primo giorno, è appena arrivata. E farà un riposino, riposino che state tranquilli, non vi sorbirete perché ho tagliato la parte dove dorme perché da serie che ci frega. Ok... Quando Mars si sveglia è molto tardi, quindi proviamo a mettere sotto sotto i denti un'insalata dietetica molto molto bio O troppo troppo bio, com'era? E... Non abbiamo i soldi del lavello, quindi tutto felicemente in terra sul prato, i bambini non lo fate a casa Ma è che c'erano rimasti veramente pochi Simoleon o soldi come preferite, che è la stessa colpa. Quindi Marzia, è un po' scoraggiata, se ritorna a dormire perché sono tipo: il mare 4 di mattina, mm, non riesco a leggere dallo schermo di film. scusa, quando si sveglia, tentiamo di eh, invitare l'ARS. Tenteremo di invitare l'ARS, pardon. ogni tanto mi ricordo di portare la visuale eh? l'art ha detto di no e noi ce ne andiamo a controllare i messaggi del sito di incontri perché tipo no mi sa che era l'una di notte in questo momento andiamo a controllare i messaggi allora uno ha detto che il dottore gli ha ordinato di non interagire con noi gli altri due sono un po' più ben disposti non so se riuscite a leggere ho cambiato la luminosità al massimo perché non si vedevano cippa pa Scusi. <coughs> quindi noi accettiamo entrambe le richieste di amicizia come se fossimo su facebook vi ricordo se non l'avete già fatto di seguirmi su tutti i social e attivare la campanellina per non perdere neanche un mio video ammettendo che vi piaccia questo gameplay gameplay di cacca ehm uh... Nel frattempo siamo arrivati anche in palestra, ci stiamo facendo una doccia con plimpina essa, però non mi ricordo se ho ripreso tutto, fidatevi, perché noi non abbiamo ancora la doccia, abbiamo solo il water. Siamo tornati a casa, e approfittiamo per riprenderci un attimo, visto che fra qualche ora si va al lavoro. Come sempre visto almeno la parte in cui Marzia dorme perché mai frega nemmeno a me. Buonanotte. E mattina. Mattina presto. Ci siamo appena svegliati. E Marzia tenta bellamente di prepararsi un minimo di colazione. Vi ricordo che i sim di partenza non sanno cucinare nemmeno un uovo. Ho velocità il tutto per non annoiarvi ma mh, tra poco arriverà una sorpresina, è già arrivata l'ora di andare al lavoro siamo in ritardo ostruoso io più duro della, del marmo di Carrara, tento di farle preparare lo stesso la colazione ma la colazione si brucia perciò visto che la, la, la caserma il comando di polizia ha una mensa scusate, decide di farla mangiare al lavoro e eh, sulle note della nostra marcia in divisa Questo video si conclude Io vi ringrazio per averci guardato Vi ricordo di farci sapere se volete che Continuiamo la serie E eh, mi scuso per la durata E ci vediamo al prossimo video Ciao